Sì, sono Marco da Milano. Dica! Sì, volevo chiedere al dottor per Eh? Sì. Facciamo la domanda. Dica. Sì. Siccome mia moglie... Se, se mi fa parlare. Allora, tre giorni dopo mia moglie che ha fatto il vaccino, mm. vuole vuol sapere cosa le è successo per le, sue, le, per le cazzate che dice. Mia moglie era completamente sana fatto il vaccino, era completamente sana, ho tutti gli esami, mi dica qualcosa, invece di dire cazzate, mi dica qualcosa, ma di dico, no, però è no, cazzate mi... che dice di scusi. solito. Mia moglie era completamente sana ed è morta dopo tre giorni che ha fatto il vaccino, era completamente sana, ho tutti gli esami, mi dica qualcosa, invece di dire cazzate, mi dica qualcosa, ma di no, dico, no, però è no, no, cazzate mi... che dice di scusi, solito. Mi scusi, mi scusi, mi scusi, porti pazienza. Eh, io mh, capisco, sono un momento di difficoltà, eh, però mi ha messo giù.